Le scuole di Codemondo erano occupate da 400 avieri della Caproni di Reggio Emilia, il Campovolo, perché i tedeschi li facevano sfollare, cioè tutto l'equipaggio dei collaudatori, perché la Caproni da Milano si era portata a Reggio Emilia, che Reggio Emilia era diventato un centro dell'aviazione. E I soldati, i lavieri erano soldati, li facevano alloggiare, a dormire, venivano a Codemonde nelle scuole, li avevano requisiti. E noi abbiamo studiato il piano, dico, beh, lì si mandava su dei compagni, dei partigiani, ma le armi era, scarseggiavano, non, non, era, non, non si erano ancora organizzati da... I parcadutisti da portare non era ancora, non, i lanci non li avevano ancora fatti mm. e abbiamo studiato il piano lì di sorprendere la sentinella perché giorno e notte girava intorno alle scuole, la guardia. Di bloccarla e di non trattarla male perché era un soldato, non era. E infatti, lo scopo era di bloccare la sentinella, andare dentro in quattro, in cinque. Andare erano dei cameroni, puntare le armi, fermi tutti, non spariamo, state fermi, che prendiamo solo le armi, partigiani di passaggio, eh, la solita storia. E abbiamo, fuori però avevamo 4-5 squadre di SAP per portargli la roba, i scarponi ce n'ero un bel po'. Abbiamo aperto anche la cassaforte, che c'erano dei documenti importanti da portare su in montagna e da farli vedere ai competenti che conoscevano un po' il tedesco c'era un po' di tutto dentro